Bella raga, <ride> passo con King, il grande sì. youtuber del mondo e stiamo di nuovo insieme. Siamo di nuovo insieme, voglio Porco due, quante quante è passato? Ieri. Ieri, Ieri. Yes. vabbè. Facciamo, facciamo un nuovo video facciamo... insieme. Facciamo dopo chissà quanti mesi. Eh, facciamo un nuovo video insieme e, e vi abbiamo portato oggi al lago di wow. Castel Gandolfo. Al lago, raga, ma che guarda che roba? Eh. Guarda che storia, guarda che storia. Ci no. si siamo fermati qua praticamente in mezzo alla strada Che fa l'intro? Adesso tocca a voi guardare tutto il video Speriamo che vi piaccia Ti Posso avere per una notte sola? sì Ti voglio assaporare come fossi droga <susurra> ma <susurra> Abusare come fossi della coca <surra> ma <surra> Uno che lo fa <surra> per bisogno e non per Mm. Ora miseria Mmm, ora cambia. Prendiamo la pizza, la prendi te. Certo. Ma da quant'è? 10 Questa qui per Quella grande? Beh. Vabbè. Uh sta Riccardo con la roba i soldi di youtube <ride> se youtube li pagasse sarebbe una grandissima cosa lo comprerei pure io ma no no no no well. well. well. well. no eh <coughs> Allora, raga, siamo arrivati? Beh, come si dice? Siamo arrivati senza armi? Niente, raga, ci cioè siete messi i prenti qui quasi in mezzo alla strada a fare i super pazzerelli Con pizza E guardate Porca <ride> puttana Stava cascando lo... lo zaino Quella al centro è mia, quella al a sinistra è tua a me, a me, a me, a me. Ah, sì, sì, ha voglia Ok Aspetta And vedi come fa la vedi come fa Mi piace! Mi piace! Sì, che mi piace! Dai allora, su! So. Qual è figa sta 500? Vabbè, ragazzi, hanno detto di prendere al palometto. prendiamo al palometto, stai là. Porca che fa Porco. caldo! Cazzo! Perché vedi non fa casini, eh? Perché non si gira? Perché sta a fa bip Perché sta a fa bip Perché... Namo dove voglio Che cazzo ne so? Basta che andiamo. Metti <ride> a ritromarcia! Parti! I got broads in the land, Collin, the <ride> fan, credit cards in the scams, hit in the <ride> in the <ride> bag. <ride>